Prima di dare la parola al nostro portavoce, al Senato Michele Gianrusso, volevo darvi un paio di, di avvisi di comunicazione. L'evento sta andando in streaming su, su Facebook, quindi si può rilanciare tranquillamente e poi eventualmente anche rivedere nei prossimi giorni. E poi vorrei lanciare un appello eh, a proposito della necessità assoluta che abbiamo di eh, reperire ulteriori rappresentanti di lista per il 4 dicembre quindi al referendum se qualcuno fosse interessato ad aderire a questa cosa si può rivolgersi qui alle, alle amiche che sono qui all'accoglienza all e infine volevo dirvi che al termine di, questo, di questa serata eh, ci fa piacere offrirvi un piccolo aperitivo per cui e saremo contenti se sarete dei nostri adesso do la parola al senatore Gian Russo che è membro della Commissione di giustizia Senato e ci parla discorso sul discorso dell'immunità parlamentare e che cosa implica la riforma grazie grazie a voi innanzitutto per avermi invitato sono venuto ben volentieri e seguo le vicende anche di questa parte del Lazio dalla Commissione Antimafia e so che avete un bel po' di problemi qua, non vi fate mancare no, nulla, no, no. Ma la è, vero? Caso, ehm. è la questione dell'immunità parlamentare e credo che si attagli bene anche alle vicende che coinvolgono l'amministrazione che attualmente governa eh, questo comune. E mi pare che il sindaco che un giorno si dimette, l'altro pure, poi si ritira dalle, di, dalle dimissioni, no? Credo che sia un buon frequentatore dei tribunali penali in questo momento. Oh, così ho letto, con un bel po' di accuse, ecco, uno di questi, con la nuova, con la riforma Renzi, Boschi, Verdini, JP Morgan, Massoneria, è il candidato perfetto a fare il senatore, assolutamente, è come De Luca, per uno che ha un sacrosanto bisogno di dell'immunità parlamentare. Perché voi immaginate, avete sentito De Luca come parla in pubblico, no? come straparla in pubblico è quello che dice. Immaginate che cosa dice De Luca al telefono con i suoi amici quando non ci sono le telecamere. Ora immaginate che quello che dice De Luca al telefono o il vostro sindaco con i suoi amici del cimitero o di altre attività. Eh, economiche diciamo che si svolgono in questa, in questa eh, ridente città ecco voi immaginate se potesse conversare liberamente senza avere il timore di essere intercettato dai magistrati il sogno De Luca se lo sogna una notte. la notte dice, beh, speriamo, speriamo di farcela speriamo, di... è il suo sogno perché in questo momento non può parlare De Luca ma anche il vostro sindaco liberamente perché ovviamente le procure facendo il proprio dovere, il proprio lavoro potrebbero intercettarlo e quello che viene intercettato potrebbe diventare un elemento di prova di un processo penale invece se venissero nominati senatori, cioè se De Luca si facesse nominare senatore dal suo consiglio regionale tanto per essere chiaro, o il vostro sindaco diventasse per caso senatore potrebbe tranquillamente, tranquillamente discutere in Senato con i suoi simili e pari, che non sono pari a noi, eh, per essere chiaro, con i suoi simili e pari, cosa fare delle intercettazioni che la magistratura per caso non può ordinarle a carico di un senatore, eh? attenzione, quindi la magistratura in questo momento non può disporre intercettazioni a carico dei parlamentari. Può per caso captare qualche conversazione quando intercetta brave persone duri omicidi, mafiosi tangentisti cioè di tutti i generi. io sono giunta per le immunità, perché l'abbiamo visto che parliamo di cose campate in aria intercettando queste brave persone ogni tanto queste brave persone parlano anche con qualche senatore. Quindi che cosa succede? Inizia la la, il mercato delle vacche, perché così è. Si va là. Allora ci sono 15 intercettazioni, la Procura li vuole portare in giudizio e così fare condannare il senatore. Quante gliele possiamo fare portare in giudizio per non fare condannare il senatore? Allora chi dice tutte, noi ovviamente. Chi dice no, tutte, no, nessuna, dicono altri, qualcuno. Allora facciamo una mediazione. 7, 8 dice il PD, gli altri dicono sempre troppe sono, fanno gioco delle parti poi alla fine 3, 2, 1, il meno possibile ecco questo è quello che accadrebbe con la riforma del senato voluta da questi signori e cioè che soggetti non eletti da noi ma scelti dai partiti all'interno dei consigli regionali o all'interno dei migliori sindaci che esprimono le nostre regioni, immaginiamo appunto quelli più bisognevoli di queste cure e attenzioni, avrebbero un'immunità parlamentare. Io però vorrei parlarvi anche di qualche altro dettaglio eh, che non è stato evidenziato da chi mi ha preceduto, che ha espresso eh, tanti punti importanti. Ho preso appunti perché sono tutte cose interessanti, ma ce n'è qualcuno anche divertente che voglio segnalare anche all'amico. Eh, Larrutti, perché bisogna anche trovare il lato eh, comico di queste vicende eh, sventurate per esempio quella della riduzione dei costi tutti dicono servono a ridurre i costi però non è che hanno scritto riduzione nella riforma no? contenimento allora noi da bravi avvocati che siamo un po' cavillosi incominciamo a capire contenimento dei costi sapete che cosa vuol dire? contenimento vuol dire che non che i costi perché se mettere no sarebbero, sarebbero una riduzione sarebbero stati costretti a ridurre i costi contenimento vuol dire che possono aumentare i costi in maniera contenuta non è un gioco di parole, è quello che vogliono fare faranno un aumento dei costi del senato però contenuto e così avranno rispettato il dettato costituzionale questo è stato l'obiettivo e noi ormai le teste malate che hanno le conosciamo se mettiamo una riduzione alla prima aumento ma è incostituzionale se mettono contenimento dei costi diranno adesso i senatori costano 15.000 euro al mese costeranno 20.000 euro al mese e un aumento contenuto potremmo mettere anche 100.000 euro questa è la loro mentalità no conteniamo l'aumento e che lo faranno è certo perché guardate che è previsto che questi signori eletti fra i loro pari, fra i migliori rappresentanti della specie politica più inquisita d'Italia, perché mi pare che fra 1050 eh, consiglieri regionali circa 500 sono, eh, sono inquisiti, quindi male per loro, i posti sono solo eh, 100, di cui per i senatori soltanto 75, per, per i consiglieri regionali ah, soltanto 75, quindi si ammazzeranno per andare in Senato, no, ovviamente è caro, perché ma 500 inquisiti, quelli abisognevoli, delle cure che vedete, saranno tanti, Bene, questi signori, appena si siedono là, si autoregoleranno sulle spese in base al regolamento del Senato che loro stessi approveranno, quindi decideranno un aumento, sarà contenuto, ma sicuramente sarà un aumento delle spese. Quindi mentono, come vi è stato detto, su tutta la linea, e questa è l'altra riflessione che vorrei fare. Vedete, quando qualcuno propone qualcosa che è valido, che è buono, lo spiega chiaramente, perché è valido e perché è buono. E no? così, come si suol dire, come diceva qualcuno, la cosa si vende da sola. Ma quando vengono a mentire alle persone per fare passare qualche cosa, quando mentono, allora c'è un problema. Anzi, ce ne sono due. Il primo è che ci consigliano tutti dei coglioni. Giusto che ci vengono a mentire in maniera così sputolata E questo, credo che il 4 dicembre saremo in grado di dimostrargli il contrario, io sono sicuro che non glielo dimostreremo. Il secondo problema è che non ci possono dire le vere intenzioni, questo si deve fare allarmare. E veniamo a un'altra un riflessione che io ho fatto. Io credo che sotto un profilo, dovremmo anche ringraziare questi mascalzoni per un motivo. Ci, stato, ci stanno dando a noi adesso qui e ora un'occasione che non abbiamo mai avuto nella nostra vita quella di difendere la nostra Costituzione perché guardate se voi siete qua io so che voi siete convinti per il no ma voi dovete anche capire che cosa state facendo che state facendo un'azione di un'importanza straordinaria che non si è mai presentata negli ultimi 70 anni della storia della nostra Repubblica, perché mai un attacco simile è stato portato alla nostra Costituzione e noi abbiamo il privilegio di impegnarci per difenderla. Noi il 4 dicembre affrontiamo una votazione di un'importanza mai avvenuta prima, se non addirittura quella della, della scelta tra monarchia e Repubblica. Quindi voi pensate quanto sono importanti i giorni che ci separano da adesso al 4 dicembre e quanto, quanto noi potremmo essere contenti dopo il 4 dicembre di dire io c'ero, io mi sono battuto per difendere la mia Costituzione, io ho fatto una cosa che nella vita non mi era mai sconorato di fare! E diciamo, ai tiepidi, ai freddi, a quelli che non ci credono, avete un'occasione di fare una cosa bellissima che non si ripresenterà mai più nella vostra vita. Perché guardate, il 4 dicembre è un giro di boa. Le modifiche della Costituzione non sono facilmente reversibili. Anzi, qualcuno dice che questa non è reversibile. Non è reversibile quindi spieghiamolo tutti i giorni, tutto il giorno a tutti quelli che sono dietro, impegnatevi, abbiamo pochi giorni, abbiamo soltanto i nostri mezzi e abbiamo questa occasione per farlo, non ce ne daranno un'altra Abbiamo questa occasione per sentirci fieri cittadini di questo paese, abbiamo questa occasione per far capire che non siamo pecore, che non siamo semi dello straniero che ci vuole imporre una Costituzione sopra le nostre teste. Possiamo fare questo e lo possiamo fare insieme. Noi il 5 saremo orgogliosi di essere italiani perché avremo dimostrato tutti insieme che non ci facciamo imporre dallo straniero un diktat che i servi sono altri che noi servi non ci siamo nati non ci vogliamo morire e non li vogliamo al governo e allora vi dico impegniamoci perché è importante fino all'ultimo volo troviamo i rappresentanti di lista troviamo i coraggiosi che vadano in quel centro che è qua in provincia di Roma a vedere lo spoglio, a seguire lo spoglio del, dei voti che vengono dall'estero perché sarà veramente una brutta, brutta partita perché io, io da avvocato immaginare un capannone ai 10.000 metri quadrati con 1.800 seggi, con milioni di schede con gli schermi di Alfano a controllare e a garantire l'ordine, con più di 6.000 persone là dentro, fra scudatori e rappresentanti di lista, e che un rapporto della Farnesina dice che c'è gente strana là dentro, non sarà una partita facile là dentro. Abbiamo bisogno di gente coraggiosa, disposta a spendersi per difendere là, concretamente, nella notte fra il 4 e il 5 dicembre, la nostra democrazia, il nostro Paese, la nostra Carta Costituzionale. Voi avete il form su eh, Internet, nella pagina del Movimento, su Facebook, proprio che riguarda non solo i rappresentanti di lista, ma specificatamente i rappresentanti di lista per questi. Per queste schede, queste che arriveranno dall'estero, invito quelli di voi che se la sentono, non lo so che non è per tutti, ci sarà una lunga notte di scontro su queste schede, lo so che non è per tutti, ma possiamo fare molto là, possiamo fare la differenza. La scorsa volta all'ultimo all referendum avevamo un rappresentante in lista ogni 18 seggi poi vi rendete conto che cosa può succedere in quel bailan vi rendete conto che si possono sovvertire i risultati di questo referendum sotto un capannone nella notte con un macello in un caos perché questa è una sfida all'ultimo voto perché non c'è quorum e quindi lotteranno in tutti i modi e sappiamo che i loro modi non sono i modi corretti per avere fino all'ultimo voto quindi vi dico divulgate il form per diventare rappresentanti di lista per il seggio di come si chiama? Col... Castelnuovo di Porto. Castelnuovo. Castelnuovo, di Porto. Castelnuovo di Porto bene e chi se la sente si iscriva e ci vada perché quella sarà una delle più importanti battaglie che dobbiamo fare per vigilare sulla nostra democrazia Io non voglio trattenervi oltre, vi dico soltanto vinciamo questa battaglia e ci rivediamo per riprenderci in questa città tutti insieme. Io tornerò nella tornerò qualità di membro della Commissione Antimafia, tornerò nella qualità di portavoce a sostenere i cittadini che vorranno liberare questa città dalla mala politica, ma intanto difendiamo la nostra casa comune. Grazie. Applausi. Grazie al nostro portavoce Michele Giaududice che ha infiammato la platea. Intanto vorrei anche ribadire che qui ad Artea ci mancano ancora otto rappresentanti di lista, per cui ecco, fatevi sopra. Adesso vorrei dare la parola alla senatrice, nostra portavoce Elena Fattori è vicepresidente della, Vice della Commissione Permanente Agricoltura e membro della Commissione Politica dell'Unione Europea. Prego. Grazie. Così per distravi eh, un po' ho portato delle slides anche per imitare un po' il nostro Presidente del Consiglio visto che lui ne fa un uso smodato anche per darvi un po' un'immagine, una visione di che cos'è questa riforma costituzionale perché a vederla magari si capisce un po' meglio non sono 26, se me lo, allar me lo metti a, a schermo completo, non so se è possibile e magari mi dai anche la il telecomando allora, eh, oh, naturalmente i, i speaker precedenti hanno detto molto, quindi io vorrei solo farvi un riassunto di quello che è questa riforma costituzionale, abbiamo detto tutti quello che non è, ma se loro si stanno impegnando così tanto in volerla fare in tempi brevi e eh, con tanta energia, evidentemente è qualcosa che loro considerano molto importante. Io nella prima slide, eccola... Vi voglio far vedere quella scena, no, noi l'abbiamo, io e Gian Russo, l'abbiamo vissuta in diretta e quindi l'abbiamo vissuta in maniera molto emozionale questa riforma e questa è stata la foto finale dove i due ideatori di questa riforma che io considero la più dannosa e inutile della storia della Repubblica si sono stretti la mano, si sono baciati, tanto per dirvi chi sono i padri costituenti, quell'uomo lì sulla sinistra degli sverdini è stato appena richiesto la quattro anni eh, per aver fatto parte, pensate un po' di un'associazione massonica che voleva sovvertire lo Stato, quindi questo è uno dei nostri padri costituenti. Se vogliamo vedere i prossimi per perché ha il, eh, la possibilità di manovrare, vedete questi sono coloro che hanno, ne, ci dicono vabbè la cozzaglia per il no, la cozzaglia per il sì, ma la cozzaglia per il no magari Vuole mantenere una riforma, una costituzione che è stata disegnata da persone degne, dai padri costituenti, invece l'accozzaglia per il sì ha riscritta questa riforma, diciamoglielo che sono due accozzaglie diverse, noi vogliamo mantenere quella dei padri costituenti e loro l'hanno riscritta, vedete chi l'ha riscritta? Azzolini, Verdini, Formiconi, Berliardi, Aiello, Cariti, Barani tutti condannati o indagati o comunque coinvolti in inchieste giudiziarie per reati come associazione delinquere, corruzione, frode, voto di scambio, bancarotta, concussione, finanziamento illecito, evasione fiscale, accuso d'ufficio. Questi sono i padri costituenti. I padri costituenti. Eh, mi vai alla prossima, però se riesci a farla vedere a schermo intero, eh, è stata una riforma costituzionale eh, illegittima Noi, non ci siamo molto fermati su come è stata ottenuta questa riforma perché è stata ottenuta innanzitutto con un'iniziativa governativa voi vi ricordate che i padri costituenti avevano detto vi lasciamo la costituzione ma qualora un giorno voleste metterci mano i banchi del governo devono essere vuoti Invece, questo è se vedete, il disegno di legge firmato dal eh, ministro per le riforme e dal presidente del consiglio. Eh, vedete in tv adesso che vengono e dicono c'è stato un lunghissimo dibattito, ne abbiamo parlato. Non è vero, non ne hanno parlato. Loro sono venuti con questo testo e gli, eh, gli speaker precedenti vi hanno detto come è stato scritto fuori dal Parlamento, non si sa neanche da chi, in effetti, non si sa chi l'ha scritto, è arrivato scritto. Eh, senza nessun dibattito hanno fatto queste sedute notturne in cui i banchi erano vuoti eravamo solo noi del Movimento 5 Stelle a fare la notte della Costituzione che poi molti di voi hanno seguito ci sono state anche delle, eh, delle vicende poco corrette per esempio quando i senatori Mauro e Correlino Mineo avevano deciso di votare contro alcune parti di questa riforma costituzionale, ebbene sono stati sostituiti in commissione con persone più accondiscendenti, quindi sono stati brutalmente, brutalmente hanno trovato proprio la porta chiusa, hanno detto vogliamo entrare, gli hanno detto, no, poi voi fuori, è stata proprio così, la scena veramente veramente ridicola, e sono stati sostituiti con persone che invece votavano questa Costituzione non dimentichiamo che questo è un Parlamento illegittimo, è legittimo perché la legge elettorale Porcellino è stata dichiarata incostituzionale e la gente che è lì dentro c'è il numero sufficiente per approvare questa riforma solo perché ha avuto un premio di maggioranza tra l'altro un premio di maggioranza con una coalizione che all'epoca era PD e Selber, quindi una coalizione di sinistra che aveva detto che l'avrebbe difesa questa Costituzione non l'avrebbe modificata Appena entrati eh, la sinistra se n'è andata e questi signori che non avevano diritto di essere lì perché avevano avuto meno voti del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati si sono alleati con altri che non c'entravano niente e la maggioranza che ha fatto questa riforma non è quella votata, non c'entra niente con il risultato delle elezioni andiamo avanti io vorrei darvi un po' di dettagli perché loro mi hanno detto oh, non è la riduzione dei costi non è, non è quello che dice Renzi ma che cos'è perché sulla scheda trovate che è il contenimento dei costi della politica Renzi dice ho visto oggi il suo discorso perché poi ci facciamo anche del male a guardarlo in televisione per capire cosa ha in mente e lui dice non si può non votare sì a qualcuno che vi chiede se vuoi contenere i costi della politica, se vuoi diminuire il numero dei pareri, come fai a non, votare, a non votare sì? Ebbene, io mi ricordo che la legge Fornero si chiamava consolidamento dei conti pubblici ed equità sociale. Come fai a non votare una legge che dice che c'è l'equità sociale? Ebbene, li avrebbe invitati a votare la legge Fornero. Quindi lasciamo perdere i nomi perché quei nomi lui gioca molto, la buona scuola, il Giobatte consolidamento dei conti pubblici ed equità sociale io credo che la legge Fornero sia stata tutto meno che equità sociale allora il senato è abolito o no? l'abbiamo detto, i senatori saranno 174 consiglieri regionali 21 sindaci e 5 senatori nominati dal capo dello Stato per 7 anni più gli ex presidenti della Repubblica quindi 100 più X fino a che eh, non si decidano di lasciare il passo a quelli eh, nominati eh, andiamo avanti. Allora eh, Renzi sta dicendo una bugia molto grave in questi giorni, sta dicendo che lui quando sarà approvata questa riforma eh, i senatori saranno eletti dal popolo. Me lo dicono in tanti, mi scrivono ma perché protestate che il Senato il è ha te eletto dal popolo all'Aletto Renzi, c'è una mozione, non è vero che sono nominati. Quando andiamo a votare però votiamo il DDL Boschi, non andiamo a votare i buoni propositi o le promesse del Premier, anche perché sappiamo che tutte le promesse che ha fatto non le ha mantenute. Quindi andiamo a vedere cosa c'è scritto nel DDL Boschi. Nel DDL Boschi c'è scritto all'articolo 2 che eh, eh, i senatori, eh, con metodo proporzionale i consigli, delle, i consigli regionali e i consigli delle province autonome sceglieranno, nomineranno i senatori quindi i senatori saranno nominati dai consigli regionali saranno nominati dai consigli regionali, punto voi non c'entrerete niente eh, dicono in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri vi dicono vabbè li nominiamo noi però poi terremo conto del vostro parere come e quando questi consiglieri terranno conto del vostro parere? Come non si sa, perché è un po' difficile immaginare quando un consigliere scrive un nome su una, una scheda, come fa a tenere conto? glielo dite nell'orecchio, come fa a tenere conto? Quello vota, voterà come chi pare, non c'è una via di mezzo tra votare e tenere conto. Beneficio del dubbio, ci dicono come da comma 6. Allora come da comma 6 vuol dire che ci sarà una legge che disciplinerà le modalità con cui voi potrete votare i senatori in teoria, potrete cons eh, consigliare i consiglieri. Ma questa legge approvata da entrambe le Camere è stata fatta sei mesi dopo le elezioni del Senato, tradotto il prossimo Senato sarà nominato, punto e basta. Nel 2018 il i consiglieri regionali della regione Lazio nel 2017, senza tener conto assolutamente del vostro parere, nomineranno i senatori quindi manderanno il senato chi pare a loro una volta poi fatto il nuovo senato e la nuova camera si farà una legge e si vedrà. però andiamo a vedere come sono questi consigli regionali andiamo alla prossima diapositiva questi sono i consigli regionali attualmente le maggioranze in Italia su 20 regioni eh, poi vi chiedete perché hanno messo in mezzo i consigli regionali perché su 20 regioni quindi ci sono del PD 15, due sono della Lega, di cui una ha già detto che è per il sì, Tosi mi sembra, ha detto che è per il sì, quindi 16 regioni di fatto sono del Partito della Nazione, due sono delle autonomie, anch'esse sono maggioranza governativa, quindi siamo a 18 consigli regionali che sono i loro, appartengono a loro. Abbiamo la Liguria che è Forza Italia e eh, abbiamo che basta, finiamo qua. Insomma, quindi immaginate che questi consigli regionali saranno quelli che nominano il Senato non nel 2018, adesso quando passa il sì si andrà subito a elezioni, si scioglierà solamente la Camera, il Senato non esiste più, si andrà a elezioni e questi saranno i consigli regionali. Come sarà questo Senato lo vediamo nella prossima diapositiva. Questo è il Senato della Repubblica, il Senato della Repubblica già nominato, già fatto, già deciso, si sa già chi c'è dentro perché loro ovviamente con De Luca, con quello che stanno facendo, gli inciuci, gli scambi, vai tu, va quell'altro, comunque il Senato della Repubblica è tutto PD, ci saranno 55 senatori del Partito Democratico, eh, ci saranno solamente 6 del Movimento 5 Stelle, vedete che... Il Partito della Nazione c'è già una Camera assicurata, c'è già la maggioranza di questa Camera, quindi va da sé che loro in qualche modo si sono assicurati, si sono rinchiusi già dentro il Senato, come spiegava Gian Russo con l'immunità parlamentare, senza vincolo di mandato, con tutti i privilegi della casta, e nessuno li potrà smuovere perché questo Senato si potrà rinnovare completamente solo nel 2023, cioè quando tutte le regioni andranno al voto. Vedete dunque che loro in realtà si sono ancorati a una situazione di politica antica, perché cinque anni fa il Movimento 5 Stelle ancora non c'era, quindi le regioni appartengono tutte a loro. Cosa fa questo Senato? Andiamo avanti avanti con la diapositiva va bene, questo senato in realtà si dice che ha poche eh, funzioni, non è vero questo senato avrà la capacità di eh, no, ma avanti deve, deve fare clip qua da qualche parte per mettere il schermo intero va bene, diciamoci, cioè, questo senato in realtà avrà un potere enorme, perché eh, ci saranno molte, potrà nominare due giudici su tre della Corte Costituzionale, ci sono delle leggi bicamerali perfette, soprattutto tutte le leggi europee, io vi faccio presente per esempio che Belin e tutte le norme bancarie sono europee, quindi pur ammettendo che ci sia una maggioranza alla Camera dei Deputati, questo Senato potrà bloccare tutto quello che fa la Camera dei Deputati. Ehm... Cosa significa? Non voglio trattenervi oltre perché tanto sono convinta che già vi siete convinti tutti a votare no, e... <ride> c'è una scarsa capacità di sostenere informatici. <ride> eh, praticamente la, la, il trucco che hanno usato questi signori è di creare un sistema parlamentare in cui il rinnovamento non è più possibile perché il Senato è già il loro. La Camera dei Deputati, chiunque la vincerà, avrà questo Senato che è la sua palla al piede e, eh, e qualunque provvedimento possa essere fatto dalla Camera dei Deputati sarà bloccato da questo Senato. Oh vabbè la bugia dei costi andiamo avanti con la bugia dei costi allora eh, il um... bravo qua sotto bravo eh, quanto costa la politica? Perché come diceva Gian Russo si parla di contenimento dei costi della politica non è eliminando 100, 200 senatori che si possano contenere i costi della politica secondo uno studio Will in Italia i cittadini che vivono di solita politica sono 1 milione e 100 mila. quindi 1 milione e 100 mila persone che, eh, che, che guadagnano facendo politica il taglio di 200 senatori farebbe risparmiare 45 milioni di euro l'anno su una spesa annua di 800 miliardi di spesa pubblica per il mantenimento di tutte le persone impegnate in politica. Vedete che il contenimento dei costi della politica è veramente una, una fesseria, è, una, è un qualcosa che lui dice per imitare un po' il Movimento 5 Stelle che ha sempre... Detto sì, bisogna avere un atteggiamento nelle istituzioni molto più modesto, non tanto per contenere i soldi della politica, ma anche per stare vicino alle persone e rappresentare veramente il popolo. Perché se vivi con 15 mila euro al mese, è chiaro che non potrai capire chi vive sul territorio. Ma dire che si contengono i costi della politica così è una fesseria. L'unico ente inutile tra le decine di centinaia di enti che Renzi vuole abolire c'è il CNEL, dice che costa un miliardo, in realtà dal bilancio 2015 risulta che il CNEL costa solo 8,7 milioni l'anno di cui 5 milioni di dipendenti, I dipendenti saranno trasferiti alla Corte dei conti anche qui vedete che sul CNEL tutto questo risparmio non ci sarà. Nella prossima diapositiva, allora vi voglio spiegare quei due emendamenti di cui aveva parlato sia, eh, sia in Cosinato che l'Annunti. Eh, perché in realtà l'articolo 69 della Costituzione, voi dite ma c'è bisogno di modificare la Costituzione per pagare meno i parlamentari? La risposta è no, perché l'articolo 69 dice semplicemente che i parlamentari ricevono un'indennità stabilita dalla legge ma non dice assolutamente che devono guadagnare 20.000 euro al mese, dice un'indennità, basta che fai regolamenti opportuni per pagarli 2.000-3.000 euro al mese non c'è bisogno di andare a toccare la Costituzione in realtà loro hanno inserito due chiamiamoli, cavalli di troia per consentire poi di guadagnare da questa riforma il primo hanno istituito il un ruolo unico dei dipendenti del Parlamento che significa che i grandi funzionari all'interno del Parlamento si sono già aumentati lo stipendio Se lo sono aumentati la settimana scorsa di fare su 2.000 euro in più al mese quindi si sono approvati questo aumento di stipendio, e poi hanno inserito in Costituzione il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, che significa che se si entrerà nella Camera dei Deputati come Movimento 5 Stelle, eh, non potremo abbassargli lo stipendio, perché per abbassargli lo stipendio ci vuole una legge bicamerale, quindi siccome il Senato del PD loro si sono già blindati gli stipendi dicendo intanto ce li aumentiamo, poi chiunque verrà non ce li potrà passare perché il Senato è del PD e quindi non ha mai votato i tagli degli stipendi. Quindi vedete che si sono assicurati tutta quella, quella quantità di denari che girano al Senato per gli stipendi dei funzionari, dei dipendenti, si sono diciamo, un po' tutelati dal taglio degli stipendi. Eh, sempre all'articolo all delle norme transitorie dice che rimangono valide ogni effetti a ogni effetto i rapporti giuridici attivi e passivi con terzi, questo è il famoso emendamento sposettica per, per il cassiere del PT eh, contro cui noi abbiamo votato eh, che tutela in Costituzione pensate un po' i contratti con terzi, cioè gli affitti d'oro di tutte le strutture del Senato e della Camera che incidono molto molto di più rispetto agli stipendi dei parlamentari. Quindi vedete che se da un lato loro fanno finta di ridurre i costi dall'altro lato invece tutelano una serie di piccoli e grandi privilegi che adesso saranno tutelati in Costituzione che prima non erano tutelati cosa avevamo proposto noi nella prossima diapositiva noi in realtà ci dicono vabbè ma voi Volevate diminuire i costi perché votate no, perché noi in realtà il dinezzamento dei costi l l lo proponiamo in continuazione. Anche in questa nuova legge di stabilità noi metteremo degli emendamenti che riducono i costi veramente delle. Siamo poi mettere un po' più al centro perché non si vede. Non è allora, eh, quello che noi avevamo proposto è il dimezzamento del numero dei parlamentari. Sono mille, ne facciamo 500, metà alla Camera, metà al Senato. Gli equilibri rimangono invariati, però si riducono della metà i costi. Dimezziamo le indennità. Che risparmio avrebbe comportato questo? 87 milioni di euro, cioè il doppio del DTL boschi, se avessimo solo dimezzato le indennità, e hanno votato contro nel mese di, di settembre, di ottobre. 174 milioni di euro, cioè il quadruplo rispetto al risparmio del DDL Boschi, se si fossero dimezzati sia l'indennità che, eh, che i parlamentari. Soppressione dei vitalizi, i vitalizi sono calcolati non in base ai contributi, cioè no, ovviamente i vitalizi sono retributivi e non contributivi. Tito Poeri ha protestato, ha detto ci sono 2600 vitalizi in pagamento per un costo di 190 milioni di euro se semplicemente nemmeno li abolissimo, ma semplicemente applicassimo la regola del contributivo come si fa con tutte le pensioni, potremmo scendere a 118 milioni di euro con un risparmio di 80 milioni anche questo ce l'hanno bocciato, quindi vedete che la volontà veramente di ridurre i costi della politica quindi 76 milioni di euro dai tarizzi, 174 dalla riduzione dei parlamentari, e dei costi e Dagli stipendi avremmo avuto con un solo voto, bastava un sì, liberamente bastava un sì da parte loro per avere un risparmio quadruplo o quintuplo rispetto al DTL costi. Questo per dirvi che il loro obiettivo non è né contenere i costi della politica né a velocizzare le leggi, io non vi voglio trattenere più a lungo, il loro obiettivo è molto semplice. Loro vogliono una struttura in cui ci sia una, un diciamo. Una, si blindano dentro al Senato, quindi loro già hanno la posizione al Senato, cercano disperatamente di fare una legge elettorale alla Camera che gli garantisca anche la Camera, se non dovessero vincere alla Camera, tuttavia loro hanno il Senato che fa la palla al piede, quindi stanno tranquilli da quel punto di vista. Uh, hanno tutte le loro clausole una volta entrati per aumentarsi lo stipendio, per garantire tutti gli affitti d'oro, per garantire i dipendenti. Quindi il Parlamento è garantito nei suoi privilegi, quello che succede è che voi non conterete più niente, perché non potrete votare i senatori alla Camera dei deputati, pure se riuscite a mandare qualcun altro, tutto sommato faranno questa legge elettorale col premio. Col anche se vincesse qualcuno che a voi piace, poi ci avrebbe comunque il problema del Senato, il problema delle province che non si leggono più, quindi vedete che in realtà loro sono consci che è finita la loro epoca e cercano di rimanere ancorati al passato, cercano di votarsi tra loro, di, di, di incuciarsi tra loro e escludere la vostra, il vostro contributo alle istituzioni. Perché lo fanno? Lo fanno anche perché ormai l'Italia ha un ruolo minimale nella politica europea. Tutti i paesi della sponda nord e del Mediterraneo sono in profonda crisi rispetto al nord Europa e i diktat europei sono quelli di abbassare gli standard del lavoro, della sicurezza alimentare, della sicurezza generale, delle scuole, in modo da creare una fascia di paesi che possa essere da cuscinetto rispetto ai paesi del nord Europa che gli fornisca manodopera che possa schermare il grosso flusso migratorio che poi siamo stati noi stessi destabilizzando con le zone a causare però gli serve questa fascia di persone che non devono protestare troppo non devono imporsi troppo non devono scegliere i loro rappresentanti e infatti la lettera di JP Morgan che avevano citato anche gli altri invocava proprio a modificare le Costituzioni in modo da pulire il diritto di sciopero in modo da tutelare meno i lavoratori in modo da rendere la scuola eh, pubblica e privatizzata e piano piano questi compiti sono stati fatti. Quindi vedete che si tratta di una cosa un po' diversa rispetto all'uomo solo al comando, è il momento in cui c'è una crisi democratica di tutti i paesi europei e come hanno costretto Tsipras a ritirarsi, come stanno costringendo noi a rinunciare alla nostra democrazia, sono passaggi molto pericolosi. Io non so quanti fuori di qui capiscono la buffonata di vendere questa riforma come una semplificazione, come un risparmio, però sta a voi uno per uno far spiegare alla gente che questa è la votazione più importante dal dopoguerra ad oggi, perché una volta passata questa cosa qui è fatta in modo talmente diabolico che non si torna più indietro, perché per tornare indietro bisognerebbe fare una riforma costituzionale che impegna tutte e due le Camere. Avete visto che le due Camere, una può essere rinnovata, l'altra no, non può neanche essere sciolta dal Presidente della Repubblica. Il Senato diventa eterno, diventa monocolore per i prossimi due, o tre anni e saranno sufficienti per ridurre questo Paese in schiavitù. Passano un paio d'anni avendo le due Camere, dopodiché sarà irreversibile. Questa è una riforma irreversibile. Quindi più che votare no, dovete andare casa per casa a spiegare il momento storico, il momento critico e portare la nonna, il nipote, la zia, portarli tutti a votare e votare no. I brogli elettorali all'estero purtroppo sono molto semplici, io sono stato adesso in vicino e io temo, andate tutti a Castelnuovo di Porto, però è molto semplice imbrogliare molto prima che arrivano qui perché queste schede vengono spedite per posta sono facilmente apribili eh, arrivano nei consolati dove ci sono due impiegati del Ministero degli Interni quindi sono <ride> mandati direttamente dal Pano sono, hanno il compito, sentite bene di eh, fare una scansione delle schede che tornano indietro perché il Ministero degli Interni non dà gli indirizzi giusti quindi il 10% delle schede, in vicino parliamo di 10.000 schede, tornano indietro per mancato ricevimento. Queste due impiegate, che io le ho viste, insomma, stanno lì, le aprono e in teoria vanno alla scansione e li mettono su un PC. Però insomma. Eh, bisognerebbe vedere che fanno quando non c'è nessuno se le aprono e le votano e le mettono nelle schede votate insomma lì i proglie se ne possono fare tanti questo per dirvi che ci vuole un no forte in Italia bisogna che ci sia una percentuale bulgara per mandare queste persone a casa nonostante tutti i proglie che possano fare io qui vi lascio, vi invito a diventare virali grazie, grazie Detto, reale, anche per, eh, per dormire, Grazie. Dunque adesso siamo, ecco qui, ecco qui. D'ulcissi in fondo c'è la nostra portavoce regionale, Valentina Corrado, che arriva in corsa dalla regione dove si votava la legge del Rio sulla abolizione delle province alla quale do la parola per un saluto. Grazie. Sì, Salve a tutti, eh, sono una bravissima atleta, quindi non me la rispio. Eh, salve, innanzitutto io vi voglio portare anche i saluti del mio sindaco, perdonate che mi sia stato forte, eh, e del mio sindaco Fabio Pucci, che questa sera non è potuto essere qui con noi per eh, impegni, in quindi rimanda eh, i suoi saluti. Eh, perdonate il ritardo, arrivo dalla regione perché stiamo cercando ovviamente di fare informazione sul tema del referendum senza sottrarre tempo agli impegni istituzionali, ai doveri istituzionali a cui siamo chiamati come portavoce ovviamente dei cittadini all'interno delle istituzioni. E sicuramente avrete sviscerato perché insomma, i relatori che mi hanno preceduto anche di grande rilievo avrete sviscerato tanti temi eh, un tema su tutti che viene eh, affrontato a modi slogan su questa riforma è eh, la riduzione dei costi dicono beh stiamo facendo questa riforma perché abbiamo bisogno di ridurre i costi della politica eh, i costi non verranno ridotti perché il senato non sparisce, rimane e rimane in piedi tutta la struttura amministrativa e i millantati 500 milioni di risparmi in realtà sono stati smentiti anche dalla stessa ragioneria di Stato che li ha quantificati in poco più di 50 milioni. Beh, i 50 milioni sono nient'altro che un quarto del debito che noi abbiamo trovato a Pomezia. Quindi, pensate quanto è esiguo il risparmio millantato che non riesce a coprire nemmeno l'intero debito di un comune di 65 mila abitanti. Mi fanno sorridere quando parlano di risparmio dei costi della politica, visto che sia nelle regioni, eh, anche a Regione Lazio l'abbiamo fatto, ma soprattutto i nostri deputati alla Camera, proprio qualche settimana fa avevano presentato una proposta di legge ordinaria per la quale sarebbero bastati tre giorni alla Camera e tre giorni al Senato, se solo ci fosse stata la volontà politica, per dimezzare l'indennità di tutti i deputati e senatori eletti. Eh, per tutti i 1008 eh, deputati e senatori eletti eh, una legge ordinaria che avrebbe eh, apportato un risparmio alle casse dello Stato per ben più di 80 milioni di euro ma perché non ci saranno questi millanitati risparmi? non solo per i motivi che vi ho detto ma perché i 100 senatori che saranno nominati eh, ovviamente pensate che il consigliere regionale o un sindaco del Piemonte, piuttosto che della Calabria, piuttosto che della Sardegna, arrivino a Roma, eh, non so, così, per amor di patria o spirito di eh, ai doveri istituzionali, non credo proprio, sicuramente ci saranno dei rimborsi della cui quantificazione non abbiamo eh, misure entità perché poi saranno stabiliti con i regolamenti ovviamente del, del Parlamento quindi sicuramente ci saranno eh, dei costi da sostenere per i 100 senatori nominati come vi dicevo le strutture amministrative rimangono in piedi e alla fine i costi eh, del, ridotti del Senato non saranno realtà proprio un quinto di quanto, costa, di quanto ci costa oggi e continuerà a costare il Senato se dovesse passare la riforma ma vorrei concentrarmi su un aspetto della riforma importante, è che investe anche le regioni e le province, eh, che è la riforma del titolo V. Allora, per la riforma, con la riforma del titolo V sostanzialmente accade che eh, le regioni a statuto ordinario, quindi come la regione Lazio, insomma, che è la nostra regione, avranno una riduzione della, della loro autonomia a fronte invece di un ampliamento delle eh, diciamo delle autonomie e delle ragioni a statuto speciale che non vengono minimamente toccate da questa, da questa riforma, ma non solo, eh, mentre oggi nella Costituzione abbiamo un riparto di competenze eh, di tre che eh, si, po si potrebbero suddividere in tre macro-ambiti, eh, sostanzialmente l'attuale formulazione dell'articolo 117 della Costituzione prevede che ci sono competenze. Ehm, esclusive dello Stato eh, materie in cui può legiferare esclusivamente lo Stato nonché competenze ripartite tra Stato e Regioni cioè lo Stato eh, emana le linee guida e i principi generali quella materia nella quale poi legiferano le Regioni e ci sono poi le competenze e le materie non elencate eh, che sono riservate alle Regioni la, la riforma eh, Renzi-Bosti-Verdini dico sempre io crea un notevole caos, perché? Perché dice di eliminare la competenza ripartita tra Stato e Regioni quella che vi spiegavo, cioè eh, materia in cui le, lo Stato delinea i principi generali e poi legiferano le Regioni ma in realtà ritornano le competenze ripartite sotto un'altra forma perché la riforma specifica, e vi leggo proprio quello che si legge nella riforma, che in alcune materie di esclusiva competenza dello Stato eh, questo eh, si dovrà occupare solo di disposizioni generali comuni, o comuni, oppure quindi di principio, che sostanzialmente non muta nulla rispetto a quello che eh, accade oggi. Eh, non solo, aumentano le materie di competenza esclusiva dello Stato. e eh, comunque vengono elencate una serie di materie che non sono esaustive, c'è cioè un elenco che non è completo, di materie in cui potrà legiferare la Regione. Proprio nell'accentramento di poteri e di materie in cui può legiferare lo Stato accade una cosa importante. Sicuramente eh, avrete sentito in questi ultimi giorni eh, che se dovesse vincere il SIE sì, e quindi basterà eh, la riforma, la sanità sarà uguale in tutta Italia, i servizi sanitari saranno della regione Lombardia, della regione Piemonte saranno uguali ai servizi sanitari che offrirà, eh, le offriranno le regioni del sud a parte che diciamo, dimenticano eh, chi, chi, ha, chi ha proposto la riforma dimentica che la maggior parte delle regioni del centro-sud Italia sono governate da PD quindi probabilmente c'è un problema in chi eh, fa le riforme in materia sanitaria ma eh, soprattutto se andate a leggere l'articolo 117 della Costituzione quello che cambia rispetto alla competenza dello Stato in materia di sanità è che lo Stato può prevedere può eh, diciamo, legiferare per quanto riguarda le disposizioni generali in materia di sanità e già accade perché oggi la sanità è una, è una competenza ripartita cioè lo Stato emana i principi generali le regioni programmano e legiferano se andate a leggere e come verrà modificato il 117 rispetto alla funzione che avrà la Regione in materia di sanità leggerete che la programmazione e l'organizzazione dei servizi sanitari sarà di competenza regionale, quindi sostanzialmente non cambierà nulla cos'è che invece cambia? e perché loro hanno bisogno di modificare il titolo quinto della Costituzione? perché quello che cambia è che rispetto alle materie eh, di ambiente e di energia produzione, distribuzione e trasporto di energia, nonché per le infrastrutture, quindi le grandi opere, la nuova latina, vi ricorda niente, la DAV, il ponte sullo stretto e eh, la registrazione in materia anche di porti e aeroporti che oggi spettano alle regioni, saranno di esclusiva competenza statale, il che vuol dire che le regioni non avranno voce in capitolo su queste materie, il che vuol dire che le battaglie che abbiamo fatto vi faccio un esempio che è più vicino a noi, il famoso progetto della Roma Latina, dell'autostrada. In regione, in questi anni, abbiamo fatto numerose battaglie, eh, non solo facendo attività ispettive di interrogazioni rispetto eh, ai soldi già spesi, eh, anche se i cantieri non sono partiti, ma anche proprio abbiamo cercato di indirizzare l'azione della regione verso delle alternative che ci propongono i cittadini e quindi una mobilità sostenibile che serva realmente ai vendolari eh, per raggiungere ovviamente per diversi motivi la capitale, bene tutte queste battaglie e soprattutto se un giorno il Movimento 5 Stelle dovesse arrivare al governo della regione Lazio e quindi magari potrà diciamo, eh, imporre il proprio programma politico su temi del genere, piuttosto che in materia di ambiente, di energia, energia, biogas, questo, la biogas che eh, produce e utilizzata come anche eh, fonte, produzione di fonti di energia, beh, il Movimento 5 Stelle che ha degli de, de obiettivi chiari in questi ambiti, se il giorno dovesse vincere alla Regione e dovesse passare la, la riforma costituzionale, beh, non, non avrà più voce in capitolo, le Regioni non potranno eh, dire nulla perché è una competenza esclusiva dello Stato. Non solo, si dice anche che con questa riforma avremo dei risparmi perché eh, verranno eliminate le province. Altra bugia e per due altri motivi, perché la riforma elimina la parola province, cioè elimina la possibilità che le province vengano considerate enti di rilevanza costituzionale, eliminando la parola diventano enti di non rilevanza costituzionale e quindi sulle quali si può legiferare con una legge ordinaria che è una cosa che è già accaduta con la famosa del Rio nel 2014, la del Rio che villantavano come la legge che avrebbe abolito le province, in realtà ha soltanto modificato le competenze che hanno in mano le province, ripartendole tra, dando alla regione eh, diciamo, il potere di poter decidere quali funzioni, eh, tenere e quali dare invece alle province agli enti locali sottordinati, quindi è già avvenuto e la riforma costituzionale nelle disposizioni transitorie all'articolo 40,4 fa salva la del Rio, quindi che cosa accade? Che sparisce il nome province, ma le province non è che vengono abolite, rimangono, sono enti che esistono, tant'è che esistono anche ancora oggi dopo la famosa riforma del Rio e tant'è che un mese fa si sono svolte le elezioni della città metropolitana di Roma eh, elezioni delle, de, delle quali la maggior parte dei cittadini non ne sapeva nulla perché sono un esempio di quelle che si chiamano elezioni indirette quindi elezioni nelle quali non votano i cittadini voi non vi potete scegliere, noi non ci possiamo scegliere i nostri rappresentanti alle province che hanno cambiato nome con la del Rio perché diventano enti di aria vasta quindi cambiano i nomi ma gli enti rimangono quindi è cambiato però il fatto che i cittadini non possono votare, sono elezioni indirette e quindi i componenti della città metropolitana possono essere soltanto sindaci o consiglieri comunali eletti da sindaci e consiglieri comunali. La stessa cosa uno schemino che vi dà un'idea di quello che accadrà con il Senato sostanzialmente dove i senatori e i consiglieri, i consiglieri regionali e i sindaci che, saranno, che rappresenteranno la nuova compagine di senatori eh, saranno nominati dai consiglieri regionali che poi ci devono dire tra l'altro come verranno nominati i sindaci perché eh, fanno riferimento alla rappresentanza eh, diciamo alla manifestazione di rappresentanza che si è avuta a seguito delle elezioni ma non è previsto come verranno nominati i sindaci quindi si presume che saranno sempre nominati dai consigli regionali. Eh, quindi, eh, come vi dicevo, quello che la riforma del titolo V, eh, questa riforma in generale, e soprattutto con eh, la riforma del titolo V, viene attuata, genererà un grande caos. E vi faccio un esempio: del perché non spariranno le province seppur verrà tolto il nome nella Costituzione perché anche oggi esistono già altri enti numerosi no. l'Inps, ce cioè ne esistono tantissimi enti che eh, sono enti come le province a livello giuridico ma eh, non sono in Costituzione, che risultano che stanno in Costituzione, non mi sembra eppure esistono, quindi quello che capirà è la rilevanza de dell'ente, che non avrà più rilevanza costituzionale ma ha una rilevanza ordinaria e quindi possono essere ritoccate con legge ordinaria Accade qualcosa di più grave eh, perché nel titolo V viene inserita la cosiddetta clausola di supremazia statale. Che cosa prevede questa clausola? Che su proposta del governo, e attenzione, qui c'è anche un ulteriore elemento del, de, dell'obiettivo che ha la riforma, quindi di accentrare, le mani, di accentrare il potere nelle mani dell'esecutivo, il governo e non il Parlamento che è l'organo che legifera. Uh, nel caso in cui ci siano materie di rilevanza uh, che abbiano un interesse, una rilevanza nazionale, quindi formulazione molto ampia, generica e diversamente interpretabile, può intervenire e legiferare nelle materie di competenza regionale. Quindi tolgono la competenza ripartita che in realtà rientra sotto un'altra forma, lasciano delle materie residuali alle regioni in cui legiferare, e poi inseriscono la clausola di supremazia statale che consente al governo di intervenire a legiferare nelle materie di competenza statale. Quindi vedete bene, io dico sempre che questa clausola di supremazia statale in realtà è un secondo scippo di democrazia e di sovranità popolare. La prima volta ci tolgono la sovranità popolare impedendoci di andare a votare e quindi di sceglierci i nostri rappresentanti al Senato. E la seconda volta ce cioè lo impediscono, qua riferimento alle regioni, è un meccanismo più indiretto, non è diretto come quello del Senato, perché Perché mettiamo per ipotesi, vi faccio un esempio pratico, che sempre in Regione Lazio mh, i cittadini eleggono una forza politica al Movimento 5 Stelle in base al programma elettorale che il Movimento presenta, il governo di della regione che vince è chiamato ad attuare quel programma, Beh, se dovesse esserci al governo nazionale una forza politica diversa e che non condivide eh, diciamo, le scelte di governo della regione perché politicamente diverse, beh, può decidere che quella materia ha una rilevanza nazionale, avoca se quella competenza in quella materia e sostanzialmente lo Stato, sì, il governo, anzi non lo Stato, si sostituisce al governo della regione, quindi i cittadini vengono fregati due volte sostanzialmente beh, questa clausola di, di supremazia è l'esempio, uno dei tanti del, del, del, che, che fa capire qual è il reale obiettivo di questa riforma, che è quello di mutare la nostra Costituzione rigida, cioè in uno strumento di limite al potere di chi governa, in una Costituzione flessibile, cioè uno strumento in mano a chi avrà la maggioranza politica grazie all'italicum, perché dovete leggere la riforma costituzionale in parallelo alla legge elettorale all'italicum che garantisce con il premio di maggioranza una maggioranza di governo anche a chi ha la forza politica che magari non rappresenta la reale maggioranza della volontà popolare. Quindi, e trasforma la Costituzione in strumento nelle mani di chi ha la maggioranza politica da utilizzare a proprio uso e consumo alla faccia di chi dice che questa riforma non muta comunque i principi fondamentali della nostra Costituzione io non vi voglio tenere insomma, qui fermi per, perché so che siete uniti alle 5 quindi avrete avuto modo di ascoltare eh, diversi punti che vengono toccati da questa riforma io vi chiedo una cosa, non fermatevi a quello che avete ascoltato questa sera da me, eh, da Posimato, dagli altri relatori che sono venuti. Non fidatevi di quello che vi ho detto io, andatevi a formare, cercate, siate curiosi, documentatevi, ma soprattutto informate le persone che stanno vicino a voi, gli amici, i parenti, quando andate a fare la spesa. Abbiamo bisogno di informazione, di informare sui reali contenuti della riforma perché il quesito è ingannevole. Uh, è un quesito che è fatto di slogan perché parla di superamento del bicameralismo, ma non viene superato, ve l'abbiamo spiegato, il Senato rimane, Cambierà, viene abolito soltanto il diritto dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti, parla di riduzione dei costi della politica, alta falsità, hanno avuto modo di intervenire su queste, se solo ci fosse stata la volontà, di intervenire sui reali costi della politica e non lo hanno fatto, hanno dispettito la legge in commissione e non l'hanno votata ma lo fanno continuamente anche in Regione Lazio, in Regione Lazio abbiamo presentato e lo facciamo ad ogni manovra finanziaria, eh? abbiamo presentato diverse volte emendamenti di riduzione, di taglio delle identità dell che prendono i consiglieri regionali, noi siamo soltanto sette, in Regione Lazio su 51 consiglieri e in tre anni e mezzo di legislatura abbiamo accantonato circa un milione di euro, di cui 750 mila euro sono andati a fondo regionale per le piccole e medie imprese, i restanti li abbiamo donati ai comuni di Amatrice Accumuli, colpiti dal terremoto, siamo solo sette e abbiamo risparmiato dalle casse della regione che sono alimentate dai nostri soldi un milione di euro, siamo Moltiplicate questi numeri, siamo 51, moltiplicateli per tutte le regioni o per i parlamentari, quanti soldi si potrebbero risparmiare e destinare a veramente a servizi eh, dei cittadini? Dicono che abbiamo bisogno della riforma per, per rendere la sanità più uniforme in tutta Italia. Beh, mi devono devo spiegare perché non iniziano ad attuare l'articolo 32 della Costituzione, che già tutela il diritto dei cittadini ad, alla salute e soprattutto quelli di, di indigenti ad avere, a ricevere delle cure gratuite. In, nel campo sanitario e perché continuano a tagliare, le prime spese che tagliano per le esigenze di bilancio sono proprio quelle in materia di sanità, hanno tagliato più di 35 milioni dal 2008 ad oggi e ce ne sono tagli per altri 10 milioni da più al 2018, quindi dovrebbero forse cominciare ad attuare la Costituzione e spiegarci perché i primi tagli che fanno non li fanno nelle proprie tasche ma proprio in materia sanitaria e per i servizi che devono arrivare ai cittadini. Guardate, non vi dovete fidare di quello che vi dico io, andatevi a documentare, andatevi a vedere quanto ci hanno messo al Senato per approvare il famoso uh, decreto Boccadutri, il DDL Boccadutri che ha regalato 45 milioni e mezzo di, uh, di euro ai partiti per i rimborsi politici, rimborsi che il Movimento 5 Stelle ha uh, rifiutato per, una, per un importo simile, tra l'altro. I vitalizi, vogliamo parlare dei vitalizi, anche a Regione Lazio, 20 milioni di euro l'anno ci costano in Regione Lazio, quante cose si possono fare per i cittadini con 20 milioni di euro l'anno? Anche quelli, e quelli si possono abolire con legge ordinaria, non basta una legge, non ci vuole una riforma costituzionale, basta che andiamo in aula, come abbiamo già fatto, con diversi emendamenti o con una legge, anche condivisa se vogliono, cioè con una legge semplice ordinaria, e ordinaria, in un'ora abbiamo abolito i vitalizi, No, no, no, perché poi ci fanno i costi, perché è un diritto acquisito. Beh, quando hanno fatto la riforma Fornero non si sono fatti i problemi per i diritti acquisiti, di chi ha la diritto alle pensioni degli diritti un Noi abbiamo detto guardate, il diritto previdenziale alla pensione è un diritto uguale per tutti, dal meccanico, dall'operaio al consigliere regionale. Però voi ci dovete spiegare. Perché il cittadino che è prestato alla politica e fa il consigliere regionale, o il deputato, o l'eurodeputato, ha diritto ad un trattamento diverso e privilegiato rispetto a chi fa un altro mestiere. Cioè uniformiamo, qual è il problema? Si fa un trattamento previdenziale uguale a tutti, contributivo, non retributivo, basato sulle indennità che comprendono anche la diaria che già esentasse le forfettarie del rimborso spese provatevi una categoria lavorativa che ha la propria pensione calcolata sulla base della de, de, de, de diaria, dei rimborsi spese che prendono perché alcuni mestieri insomma, hanno anche il rimborso spese, non esiste noi non pensiamo che la Costituzione non si deve modificare, intoccabile non si deve toccare non si deve modificare così com'è, si, si può modificare introduciamo i limiti di mandato perché la politica non è una professione l'anno e poi a casa si è prestato alla politica, si è prestato mestiere. mestiere. Introduciamo il vincolo di mandato, così finisce il cambio di casacca che è quello che tiene in piedi il governo Reggio e che ha consentito anche di raggiungere i voti per fare questa, questa riforma. Introduciamo la politica, anzi, vediamo al rango costituzionale che gli piace tanto a loro: no? al rango costituzionale l'abolizione dei vitalizi. Introduciamo un tetto, per, cioè, cerchiamo di modificare la Costituzione per le esigenze che hanno i cittadini. E per uniformare, per restituire dignità ed equità che manca e che si è persa già da troppo tempo. Quindi i motivi sono tanti, gli articoli toccati sono tantissimi. Non, non fermatevi a quello che avete ascoltato questa sera, documentatevi, informatevi, e informatevi quando andate a fare la spesa ovunque, perché il quesito, come vi dicevo, può ingannare, eh, anzi sì, è lasciato tanto spazio anche nelle televisioni anche quello dicono un sacco di bugie senza avere un contraddittorio nel merito quindi vi prego di non fermarvi a quello che avete ascoltato questa sera e soprattutto di, di attivarvi come cittadini questa è, è un'occasione questo referendum attivatevi perché se voi non vi occupate della politica la politica entra in gamba tesa nelle vostre vite e si occuperà di voi e questo è un principio che vale sempre, vale per le riforme nazionali che incidono sulle vostre vite per le riforme regionali che incidono sulla vostra quotidianità fare per il vostro comune per quello che quotidianamente vivete poi nel, nel comune insomma dove, dove state quindi non vi fermate e ovviamente io vi invito il 4 dicembre ad, uh, ad andare a votare no, assolutamente no, per dare anche uno schiaffo a questa vecchia politica che dice di voler eliminare la casta e i privilegi della casta, ma lo fa solo a parole perché poi, quando ne ha la possibilità, e grazie ad altre forze politiche come noi, che presenta delle proposte concrete, votano sempre in maniera difforme. Io vi ringrazio. Grazie, eh. Grazie a tutti per il tuo intervento, ma anche per il tuo impegno, quello che quotidianamente profondi a difesa dei nostri diritti alla Regione Lazio. Grazie grazie a tutti.